E come sei riuscito a, a portare a quell'epoca così tante anime all'inferno? Con la paura. Ah, sì, una strategia eccellente, vecchia ma sempre attuale. Eh, ma di cosa avevano paura? Eh, di essere torturati? Della guerra? Oh di morire di fame? No, avevano paura di ammalarsi. Ma eh, allora in, in quell'epoca non c'era nessuno che si ammalava? Sì, sì, si ammalavano. E eh, non c'era nessuno che moriva? Sì, sì, morivano. Ma allora non c'erano cure per la malattia? Sì, c'erano. Ma allora, non capisco. Siccome nessuno di loro credeva e non gli era stato insegnato nulla sulla vita eterna e sulla morte eterna, pensavano di avere solo una vita e si attaccavano ad essa con tutte le loro forze, anche a costo di perdere tutte le loro forze gli affetti più cari, non si abbracciavano, non si salutavano, non ebbero un contatto umano per giorni e giorni, a costo di perdere il loro denaro, persero il lavoro, terminarono i loro risparmi, ma si sentivano fortunati nonostante gli fosse stato impedito di guadagnarsi il pane. Persero la loro intelligenza. Un giorno la stampa diceva una cosa, il giorno seguente la contraddiceva, ciononostante loro credevano a tutto, persero la loro libertà. Non uscivano di casa, non camminavano, non visitavano i parenti. Era un campo di concentramento con prigionieri volontari. Accettarono pur di prolungare anche solo di un giorno le loro miserabili vite, non avevano la benché minima idea che lui, solo lui, è colui che dà la vita. Che la termina successe così e fu facile come non lo è mai stato